Adesso facciamo un unboxing, non sono tanti film, sono solo i film di Midnight Factory Allora tante Lucifer è una brutta persona Sì, soprattutto perché gli piace Jack in a Box <ride> È orribile quel film, solo a lui può piacere Comunque io gli voglio bene Dante perché si può parlare con lui di film Anche se non sempre abbiamo gli stessi gusti Questo è il pacchettino per non aprite questo blog Due filmini allora, avete visto che Midnight è uscita Solo con Un film al mese Praticamente in questo periodo Perché vabbè È, è il, la covid situation Però È uscito un altro film Horror Non per Midnight Factory Ma di Coach Media Io gli ho detto oh, Ma andiamo stai fermo lì Mandami anche quello va E allora me lo sono fatto mandare Ovviamente Ho capito che è un film un po' trascione ma ah, io, io faccio questo, io parlo di horror, non è che parlo di film per fighetti E allora mi è arrivato Bellissimo Questo player or die, bellissimo nel senso non l'ho visto Ma mi piace veramente tantissimo la combinazione di colori Rosso e blu così mi sembra che Baba Yaga è più o meno simile Baba Yaga di cui oggi ho pubblicato la mia recensione sul sito Andatela a leggere se sapete leggere Recensione ovviamente di Player or Die Ci sono due regole Qualunque cosa accada, niente è reale È soltanto un gioco, come direbbe Silvio Seconda regola, uno di voi sta per morire Player or Die, gioco o muori A poi il secondo film, questo è della Midnight. Il secondo film coach media, ma horror, che, però, non è stato messo dentro a Midnight Factory. Vogliamo chiedergli, devo ancora vederlo, player die. Grande Thomas. È eh, eh, perché voi avete l'abbonamento al Prime eh, esatto, io non li guardo. I film che. Anch'io l'abbonamento, ho, ho preso un'offerta abbonamento di Midnight Factory un'offerta un pazzesca ho detto no vabbè non ci penso tre secondi cioè ho un, un euro 99 al mese per tre mesi e l'ho fatto subito anche perché non ho, tutti, non ho tutti i film che ci sono lì quindi ho detto qualcosa me lo vado a recuperare di cose vecchie che non ho della midnight tra l'altro aggiungo che il buon alessandro bonetti che ho intervistato qualche tempo fa in live mi ha eh, proprio detto oggi che probabilmente riesce a mandarmi la halloween collection però non in blu ray non importa in dvd e eh, se così fosse se riusciamo se me la mandano faccio la maratona e poi la live conseguente dove parliamo di tutti gli halloween questo è redcon 1 insomma la premessa non è ottima però a me piace anche vedere i film che sono un po così bruttarelli nè, nè, nè, però magari nascondono cose interessanti e quindi eh, è una roba mi viene da ridere perché è sempre una roba di zombie militari insomma sembra una roba all'army of the dead eh, dai produttori di desperado e c'era una volta in messico Ah, scusatemi, scusatemi, c'è una curiosità curiosissima Si chiama Redcon 1 E guardate il sottotitolo è Army of the Dead Incredibile Non vi giuro, non l'avevo notato Pensavo che il titolo fosse solo Redcon 1 Redcon 1 E niente, quindi abbiamo qua l'omonimo del film di Zack Snyder Grande Alessandro, conosciuto di persona, veramente squisito. Sei cannibale, sei squisito. E... I morti, morti risorgono, la guerra si è evoluta. Dopo un'epidemia mortale, una squadra d'elite di soldati delle forze speciali deve infiltrarsi. In una zona di quarantena per salvare uno scienziato che ritiene l'unica cura per salvare l'umanità. L'originalità, anche qua, la fa da padrone, <ride> non, li, non li spacchetto. Tanto che cazzo, vi devo spacchettare, poi se le devo spacchetto mi esce fuori il virus e mi, e mi trasformo pure io. Grande Midnight, spacca sempre. Spacca sempre un casino. Mm. No, Midnight, l'ultimo che ho recensito è Baba Yaga Non credo che ce ne siano altri Quindi il prossimo che farò è questo Però, a proposito di recensioni Mi sono dato un po' da fare Visto che ero un po' indietro E ho fatto eh, Già ho scritto le recensioni di Tromio e Juliet uscito. Questa è veramente un'uscita della Madonna Per chi colleziona In Blu-ray e DVD con Digit Movies Ma il Blu-ray è Da avere cioè, Io adesso non lo so ma forse è addirittura la prima volta che esce in in italia non sono così esperto di uscite o, o comunque non ho molta memoria quindi io so solo che io avevo la vhs e perché uscivano in edicola usciva la collana troma troma video e, e ne avevo comprate diverse non so dove cazzo sono finite si parla di tantissimi anni fa eh, alcuni di voi non erano neanche nati Però eh, sono, un po pe sono un po' dispiaciuto e pentito Di aver un po' eh, abbandonato la passione per il cinema horror Per un diverso tempo E quindi essermi anche poi dimenticato E, e pe aver perso certe cose Comunque l'ho rivisto in Blu-ray Una qualità incredibile Tromio e Giuliette. Non me lo ricordavo. Mi ricordavo la storia e alcune un paio di scene. Non mi ricordavo totalmente delle scene. E, e quindi è stato bello rivederlo. La roba della Troma è praticamente introvabile su supporto fisso in DVD, eccetto per Terror Firm e Toxic Avenger. Tra l'altro, Dante Lucifero ha. Si, ha la versione di toxic avenger meravigliosa quella della coach media che uscì prima di, di che nascesse midnight factory e, quel, e quella dovrebbero troppo farla di nuovo perché adesso è a 160 euro tipo rara e, e la midnight potrebbe tranquillamente far uscire quella roba lì non so se hanno perso i diritti nel senso sono scaduti i diritti dante lucifero infatti lo odio, ma chi, chi non lo odia ormai <ride> Grande Dante, tra l'altro, ieri Dante, Sara e Thomas hanno guardato in Double Watch. Io ho solo seguito i commenti perché avevo già visto. Benny loves you, guardatelo sul canale della Midnight Factory, che è una bomba. È un, è un grandissimo film, veramente. Allora, vi ho fatto vedere i film che sono questi due: Zabadabadou. Sono proprio contento. Faccio proprio un lavoro bellissimo, cioè un non lavoro perché non mi pagano per farlo. Però sono felice, comunque sono, riconosce sono riconoscente comunque delle cose che mi capitano positive, come appunto ricevere inviti per andare a vedere film meravigliosi come The Conjuring 3 per ordine del diavolo. Cioè, eh, sono occasioni incredibili nella vita poter vedere al cinema un film così bello. Domanda, ho provato a comprare Batman ma non sono riuscito a trovarlo. È fuori catalogo? No! L lo story. Siccome non è ancora uscito. Cioè, l'ho visto in, in anteprima, tra virgolette, perché in realtà il film è del 2018, però in Italia non è mai arrivato. La Tetro Video lo porterà con i sottotitoli in italiano. E eh, non so se Sara riuscirà a guardarlo, è veramente pesantissimo. È il regista di Found, per chi non lo sapesse, e il film Batman deve ancora uscire. Nella, nella recensione lo scriverò quando, perché come avrete notato nelle mie recensioni, che uno potrebbe dire che Marchettaro, no, non sono Marchettaro, cioè, nelle mie recensioni dico. Oggi recensisco questo film che ho visto in anteprima, se serve lo dico, se non serve posso anche non dirlo, in questo caso non lo dirò, che esce con Tetrovideo a, mi sembra, giugno. Quindi no, non è fuori catalogo e proprio non è ancora uscito. Hanno fatto anche una un'edizione Gold, che è una roba pazzesca, cioè a me mi esalta tantissimo di un film che si chiama Cannibal, che io non ho visto veramente molto estremo dove hanno fatto l'edizione Gold 10 copie firmate chiaramente penso firmate eh, autografate e ha tutti i bordini dorati la scritta tetro dorata, cioè una roba strepitosa quindi veramente molto molto molto figa come cosa eh, comunque la recensione ho iniziato a scrivere il film è interessantissimo vi dico così non, non vi spoilerò neanche troppo la la, la recensione